Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, ben trovate, ben trovati. Eh, siamo a un nuovo appuntamento, un'altra puntata del libro Emotional Beauty. Siamo alla quarta, alla quarta puntata e oggi parleremo di un argomento importantissimo che è il personal branding, o meglio il beauty personal branding. E quindi parleremo di che cos'è, eh, parleremo di come è nato, parleremo di come funziona e perché funziona, quali vantaggi può dare e come si può impostare il personal branding. Quindi non mi rimane altro che augurarvi un buon ascolto, ciao. Il personal branding è davvero una disciplina straordinaria per chiunque oggi si affacci o sei già inserito nel mondo del lavoro. Come possiamo definirlo? Ecco la risposta più semplice e diretta che io conosca. È quello che le persone dicono di te quando esci dalla stanza. In altre parole, nel tuo caso, Elisabetta, è quello che le tue clienti acquisite o potenziali ti attribuiscono come valore professionale, reputazione e credibilità. Ogni persona ha un suo brand personale, ma quasi sempre non ne siamo consapevoli e quindi non possiamo migliorarlo. Questo è un grosso problema per lo sviluppo di un professionista. Codin, importante esponente del marketing mondiale, direbbe «Avere un buon brand personale permette di fare percepire il proprio valore attraverso i clienti acquisiti che, starnutendo, ovvero usando il passaparola, propagano il virus della tua reputazione in modo che il mercato ne venga positivamente contagiato. Ora ti dico in breve la storia del personal branding. Il termine personal branding è stato usato per la prima volta in un articolo del 1997 da Tom Peters intitolato The Brand Called You. Peters metteva in evidenza due fattori cruciali. Uno, la reputazione. Due, la credibilità. Da questi due elementi asseriva dipendono le aspettative riguardo il futuro. Peters affermava infatti che la qualità espressa nella propria professione del passato era ciò che determinava il proprio posizionamento nel futuro. Questa visione era straordinariamente importante, soprattutto se consideriamo le modalità che riguarderanno il mondo del lavoro in futuro. Per il professionista o l'artigiano è determinante essere capaci di essere unico, differente, perché questo è un modo straordinario per essere notato e richiesto. Chiunque eserciti una professione deve trovare il modo di rendersi straordinario per distinguersi dalla miriade di altri professionisti che si propongono nel suo ambito. Un'altra definizione molto importante è il personal branding è il processo attraverso il quale una persona proietta all'esterno i propri valori contenuti e soprattutto unicità ma ora vediamo elisabetta come funziona il personal branding il branding lavora sul ricordo che un marchio un volto o un nome evocano nella mente delle persone citiamone alcuni Voss, evian o Perrier evocano un ricordo tale da permettere di vendere dell'acqua ad un prezzo maggiore della birra addirittura maggiore della benzina. Stessa cosa vale per Apple Computer nel mondo dell'informatica dove Steve Jobs mise, a suo tempo, sul piatto della bilancia il suo fortissimo personal branding. Perché funziona? Oggi il mercato del benessere, e non solo, è costituito da una nuova generazione, i consumatori Possono essere definiti in questo modo perché risultano più disincantati, più prudenti, più diffidenti e quindi veri e propri autori dei loro processi di acquisto. Sono alla ricerca di valori come competenza, affidabilità, specificità, specializzazione e soprattutto fiducia. Inconsciamente nel processo di acquisto i nuovi consumatori desiderano associare all'acquisto di un prodotto o di un servizio un volto che rappresenta nel loro immaginario una funzione da garante. Questo è importantissimo. Essere scelti non per il prezzo ma per la reputazione, questo è uno dei principali obiettivi del personal branding. Lo scopo, ripeto, è creare unicità, differenziare il nostro operato, convincendo il nostro cliente che sul mercato non esiste niente di uguale. Oggi senza un brand si cade all'interno di una offerta indifferenziata, venendo quindi sottoposti a una competizione terribile che sfocia spesso, sempre più spesso, nella battaglia dei prezzi. Sicuramente per chi opera nel mercato della bellezza e del benessere il beauty personal branding è la scelta più appropriata. Mentre il personal branding si dedica esclusivamente agli aspetti relativi al marketing e alla comunicazione, il beauty personal branding invece si occupa di studiare anche il profilo psicoattitudinale della persona. Questa caratteristica permette di creare un'identità di brand molto attinente alle reali predisposizioni personali. Ritengo che questo aspetto sia fondamentale perché come già espresso, «Non attraiamo ciò che vogliamo, ma ciò che siamo». La giornata passò velocissima. Erano già le 18.30, dovevo ancora affrontare il viaggio di ritorno, quindi salutare Elisabetta e sarei in auto. L'appuntamento era a Genova fra due settimane. Bene, bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Spero vi sia piaciuta, spero che vi sia utile per raggiungere il vostro successo e a proposito di successo voglio citarvi una famosa massima di Platone che diceva non conosco una via infallibile per il successo ma una per l'insuccesso e cioè volere accontentare tutti. Bene, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima e se la puntata vi è piaciuta ricordate di mettere un like su YouTube in modo da essere segnalato e fatto vedere a più persone e altri utenti. Un abbraccio da Maurizio, ciao!